Comunque, uh, un breve video, questo qui sulla pagina di Uomo che Cucina, ma questo è rivolto agli chef professionisti. Bonus Chef 2023, eh? quindi si può richiedere con la firma digitale lo speed, entro il 3 aprile, I qualche professionisti possono accedere a questo Bonus Chef per l'acquisto di macchinari e corsi di aggiornamento. Quindi c'è, vi riporto poi qui l'articolo, L'agevolazione è un credito d'imposta fino al 40% delle spese ammissibili. Qui c'è il dettaglio dell'agevolazione, è rivolto a chef professionisti, attività da, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022, quindi dagli strumenti e attrezzature professionali, aggiornamento professionale, come dicevo, corsi specialistici, eccetera, quindi munizioni di firma digitale, speed e andare a chiedere questo bonus come chef. Alla prossima!